Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch un glitch dei soldi da fare da soli Per fare questo glitch abbiamo bisogno della base operativa, del bunker, del com E all'interno della base operativa dovremo avere una BMX ragazzi Una o quante più BMX eh quante più auto scusate vorremmo duplicare per dire vogliamo duplicare 5 auto dovremmo avere 5 BMX eh, vi porterò dopo come mettere la BMX nella base operativa ma intanto passiamo al glitch allora dovrete avere nel COM una LG Retro Custom una qualunque auto custom deve provenire dal COM dopodiché la tirate fuori dal COM e la lasciate dove l'ho lasciata io ragazzi uscite dal vostro bunker Diventate ceo ovviamente, o altrimenti va a va vada a piedi, andate con la macchina con quello che vi pare a, a voi, io divento ceo. Chiamo un elicottero e mi dirigo verso la mia base operativa, ragazzi. Quindi a questo punto prendiamo l'elicottero e andiamo in base operativa. Ho cercato di farlo più breve possibile il video in maniera tale da poterlo caricare prima, perché comunque c'è una connessione un po' eh, sbarazzina. E quindi ho cercato di abbreviarlo un po' però magari in alcuni punti ci sono i caricamenti un po' troppo lunghi secondo me e... ma questo dipende dal gioco non dipende da me a questo punto entriamo nella nostra base operativa e come ho già detto nella base operativa dovremo avere presente una bmx vi ho appena portato un glitch per duplicare le bmx per chi già ce l'ha una bmx nella base operativa invece per chi non ce l'ha vi porterò un glitch su come mettere la BMX nella base operativa ragazzi quindi eh, fate molta attenzione e continuate a seguire il canale che oggi vi porterò un po' di video Diciamo, no? qualche videozzo giusto per, per animare un pochino il canale insomma. a questo punto ragazzi io qui già ce l'ho la mia BMX nella base operativa e procedo al glitch che cosa devo fare? salgo sulla mia BMX premo X per pedalare mi raccomando ragazzi premete X per pedalare perché se premete R2 nel momento sbagliato annullerete il glitch e l'auto tornerà dentro al COM e voi non potrete fare il glitch allora un'altra cosa ragazzi non usate il teletrasporto in questo glitch non usate il teletrasporto perché se userete il teletrasporto l'auto vi apparirà vicino a questo punto questo glitch lo può fare sia chi ha l'alloggio sia chi ha il cannone orbitale io in questo caso siccome molti di voi non hanno il cannone orbitale ve lo faccio vedere con l'alloggio ma nel cannone orbitale dovete fare la stessa identica cosa vi avvicinate al letto o al cannone orbitale e premete freccia destra e R2 spawnerete fuori a me qui ragazzi ha fatto un bug strano se spawnate fuori senza bicicletta siete a fuori il glitch sta funzionando come ho detto a me ha fatto un cazzo di bug strano però ultimamente mi succedono tante cose strane nel gioco perché provo in continuazione i glitch e quindi ho voluto lasciare questo bug anche perché il video è integrale è tutto integrale tranne eh, diciamo i passaggi che faccio dal bunker alla base operativa però è tutto integrale quindi a questo punto andrò a richiamare il mio elicottero e mi dirigerò verso il bunker ragazzi e una volta che saremo arrivati al bunker dovremo fare gli stessi passi che facevamo nel glitch precedente quello che c'era fino a poco tempo fa quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare entriamo nel nostro bunker e una volta che saremo entrati nel bunker ragazzi saliremo sull'auto l'auto cambierà la targa automaticamente però prima di fare ciò vi faccio vedere eh, la targa attuale dell'auto giusto per farvi rendere conto di, di cosa sto parlando allora per fare questo glitch non servono targhe personalizzate vedete la targa 446 oh, BP eh, cazzi e mazzi. adesso questa targa cambierà ragazzi quindi a questo punto l'unica cosa che ci rimarrà da fare è salvare eh, diciamo la targa no? salvare non la targa scusatemi l'auto entrate eh, nel centro operativo operativo mobile porca troia oggi mi sonce poi ho sta casso della lavatrice che sembra un reattore non lo so se la sentite però a me mi dà parecchio urto e quindi a questo punto l'auto avrà cambiato la targa e voi avrete diciamo il vostro clone io adesso torno nella base operativa e se volessi ripetere il glitch ragazzi l'unica cosa che dovete fare è mettere l'auto fuori tornare nella vostra base operativa prendere un'altra bicicletta e rifare il glitch da, dal passo successivo ragazzi quindi a questo punto eh, ritorneremo nella nostra base operativa e faremo il passaggio successivo io adesso torno nella base operativa ma non faccio il passo successivo vado a farvi vedere che la targa dell'auto che era eh, nel mio bunker ora si trova nella base operativa e che la duplicazione è avvenuta rimanete fino alla fine del video per vedere eh, quello che vi sto dicendo detto questo un saluto a tutti aspettate il video su come mettere la BMX nella base operativa anche perché è semplicissimo detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti